Oggi Andrea, è arrivata una scarpa, anzi qualche giorno fa, però soltanto, ci siamo visti soltanto nel weekend. Oggi Ma che giorno è oggi? Sabato, sabato 12 febbraio, febbraio lo potevo dire. <ride> sì, sì, sabato 12 febbraio, però questa scarpa, questo video sarà pubblicato soltanto tra un mese. Io ti lancio questa scarpa, e la scatola molto, di una scarpa molto innovativa, tu come al solito devi indovinare di che scarpa si tratta e poi mi devi dire quali sono le caratteristiche e soprattutto come secondo te questa scarpa è migliorata perché il modello precedente l'abbiamo recensito l'anno scorso sono molto curioso di sapere ma te la posso lanciare in modo basket o in modo pacco? no dai un pacco riesci a lanciarlo Vai. te lo lancio vai oh Comunque facciamo i video dove siamo siamo c'è il Pier che corre, <ride> pazzesco! Eh ma perché la pista era chiusa oggi comunque. È vero e Pier mi aveva detto che avrebbe corso al pomeriggio però non ci eravamo detti che ci saremmo trovati qua. Oddio la stiamo già aprendo Max. Puoi andare? Guarda questa è facilissima, ma devo guardare marca o compagnia o... Ma secondo me, ma se sei in piedi, secondo me riesci a capirlo subito. Sì, ma no, devo guardarle, quindi posso? Lo vuoi guardare vuoi No, dai, non guardo. L'ho buttata la carta per terra, dopo la raccogliamo. Eccola qua. No, davvero non l'ho guardata. Eh. Chissà di che colore sarà. Bella. Ma quanto pesa? Poco, pochissimo cavolo. Ma di che marchio stiamo parlando? Questo è più facile, è eh, uno dei marchi che ci piace molto. Eh, ti dico che da questa zigrinatura qua, eh, di primo acchito avrei detto ancora una, una Glycery, non una Ghost, però il sotto è diverso, ricorda molto sì, le Nimbus che ho provato le altre volte, ma sono pesa alla metà. C'è il gel o non c'è il gel? Ma, eh, guarda, ti dirò, qua, se sono loro, qua mi sembra che ci sia qualcosa di gel. Puoi aprire gli occhi e dimmi cosa ne pensi. Eh, sì, che c'è infatti, mamma mia, bella bella di brutto, bella di brutto, gel, un insertino di pronazione che vedo qua, guardalo beh provatelo un secondo non devo schiacciare le cacche di cani qua, eh, sarebbe un vero peccato con la scarpa nuova ma intanto che ci sei tiramene una così... in testa non te la tiro Max, ti do questa che ho già aperto vai sono davvero leggere. se te l'avessi tirata in testa non ti avrei fatto niente che misura è? 27 cm, e mezzo, sembra lunghissimo, hanno cambiato un sacco di roba, mi sembra, sai? Vai, ti lancio anche la seconda scarpa? In testa. Provatele un secondo e poi dopo vediamo cosa, cosa ne pensi e ti faccio due o tre domande. Non eri attento, questa l'avevo già provata, uh, assolutamente stesso numero, è strana perché sembra lunghissimo, eh. Sembra lunga il doppio del solito, ma ti dirò che secondo me è l'insieme dei colori che ti portano un po' fuori strada. Ti dico che non c'entra assolutamente niente con la, con la vecchia Nimbus, questa qua, proprio cambiata in tutto e per tutto. Va bene, ascolta, fai un giro della zona industriale, visto che la pista purtroppo oggi era chiusa. Dai, dai, va bene, no, queste sono davvero da provare. Subito? Ah no, tanto la decisione arriverà tra poco, ma che noi avremmo già fatto praticamente un mese di allenamenti sopra. Andrea, mi sembra che ASICS abbia innovato in maniera significativa questa scarpa, che comunque già nel modello precedente ci era piaciuta molto. La, la prima cosa che ti chiedo è cosa ne pensi del Flight Foam Blast Plus? Chiaramente non ti ho filmato perché sennò ti tiravano sotto le auto e quindi non è stato possibile non è stato possibile in effetti avremmo rischiato male eh, ma davvero particolare allora intanto ci sono tre tipi di, di schiuma diversa nell'intersuola uno che è questo FF, ff blast morbido morbido di brutto questa parte qua azzurrina che parte da qui e va indietro eh, credo che sia altro blast ma più no igs com'è che si chiama Uh, più duretto e poi c'è il gel qua nel tallone um, ti dico la, il gel secondo me le rendeva sempre tanto pesanti che, che ti dico da una parte non era un problema perché la scarpa da lento che ora adesso hanno fatto una scarpa straleggera con uh, credo la stessa ammortizzazione di, di quella che era la, la vecchia Nimbus ma quanto pesano? Ma davvero mi sembra pochissimo, 250 no? Eh non lo so, <ride> non lo so Metterò in sovraimpressione quanto pesa. Boh, non lo so, guarda, davvero mi sembrano leggerissime, ti direi 260, però andavano sopra i 300 ai tempi. Sì, e... secondo me era 309. Eh, quindi è proprio cambiata tanto, conta che eh, anche se dovesse pesare c'è un sacco di, di materiale che, è, che deve proteggere, quindi... Sta però eh, non lo so, davvero cambiata tanto il blaster, sicuramente gli ha tolto un sacco di peso. L'altra domanda che ti pongo è: a livello di stabilità, come l'hai sentita nel, nello scatto? Per fortuna non ti ha investito la lancia. Ascoltami, no, allora eh, questa, questo inserto potremmo chiamarlo inserto antipronazione sicuro, e poi c'è questo qua in plastichina che c'è sempre stato in tutte le altre Nimbus, ma mi, mi sembra di ricordare anche nelle cumulus, adesso è infuso nella scarpa e questo qua secondo me è il tocco in più che gli danno sempre, che, che ti evita di pronare, conta che è una scarpa per corse lente, lunghe, quindi il pede comunque un po' cede, è una scarpa anche per chi pesa sopra i 75 kg per cui questo fa solamente del bene, anche perché non fa del male diciamo non è che se non proni non va bene, se proni ti dà un pochino di più se proni un pochino ti dà, ti dà la giusta protezione, se non, se non proni non, non ti dà niente invece a livello di tomaia e soprattutto della linguetta della scarpa stessa come l'hai vista e cosa ne pensi? Allora non so se il colore è super zarro, ma mi sembra cambiata tanto anche la, la tomaia, il vecchio flying di Nike per dirti, molto più duro perché se senti qua, cioè io sto schiacciando non si schiaccia. In avampiede invece ci sono dei bei buchi, sembra, sembra bello leggero cambiata un sacco la linguetta adesso a memoria bisognava avere quale 23 ma la linguetta non c'entra più niente con quelle vecchie mi sembra diventato un bel calzino ma sai che cosa mi fa impressione come è, come è rifinita anche l'interno della qua della tua maglia. invece andrea secondo te a livello di flessibilità della scarpa come l'hai vista c'è questa costruzione 3d space construction che era già presente sulle cumulus 23, che sensazione ti ha dato? Aspetta, puoi ridirlo. 3D Space Construction. Facciamo che dalla prossima volta lo dirai sempre te, anzi io farò finta di dirlo e lo direi tu. No, guarda, la scarpa di qua è abbastanza torsione in questa maniera, tiene un sacco, qua devo fare un po' di, come si dice, di, di pressione, di forza, Diciamo che è una scarpa che ti può aiutare a correre, non è più tesa come, come le vecchie Nimbus, che ti ripeto, 21-22. Andrea, la mia sensazione è che questa scarpa, presa e vista al negozio, la prima cosa che ti viene in mente è comprarla e andare immediatamente a provarla. Guarda, ti dico, io che avevo usato tanto è stata la 21 eh, e mi ero trovato bene, te l'ho detto, c'era un po' di problema che era troppo troppo per me piena nel tallone e poco nell'avampiede eh, questa non è esagerata né da una parte né dall'altra e poi ha questo blast che è flat foam blast che, che ti dà voglia di correre noi ci eravamo trovati benissimo con le nuova blast eh, loro hanno sicuramente meno materiale di quello però ce l'hanno e secondo me diventeranno le scarpe perfette per fare tutte le corse di tutti i giorni, anche per chi pesa sotto i 75 kg protezione e leggerezza intanto alla fine non raccontiamo della scarpa perché comunque il giorno dopo domani ci sarà la pubblicazione della, della recensione completa grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima ciao alla prossima